ciao a tutti oggi prepareremo la torta all'ananas rovesciata il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa Gli ingredienti sono ananas sciroppato farina doppio zucchero semolato zucchero di canna scorza di limone burro morbido a pezzi uova succo d'ananas sale lievito per dolci e vanillina avremo bisogno anche di uno tortiera con apertura a cerniera del diametro da 24 cm. abbiamo rivestito il fondo con carta da forno e unto i laterali con il nostro staccante per teglie. Iniziamo la ricetta cospargendo il fondo con lo zucchero di canna. Posizioniamo le fette intere dell'ananas e poi le irroriamo con una parte del succo di ananas. Mettiamo momentaneamente da parte e mettiamo all'interno del boccale lo zucchero semolato.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 Aggiungiamo il burro morbido, chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo per 20 secondi a velocità 8. Aggiungiamo le uova. il resto del succo d'ananas, la farina, il pizzico di sale, e la vanillina. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 40 secondi. A velocità 4. Il composto è quasi pronto, adesso aggiungiamo le fettine di ananas che erano rimaste e che abbiamo tagliato a pezzetti e il lievito per dolci. Azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 4. Il composto è pronto, adesso lo trasferiremo all'interno dello stampo dove abbiamo posizionato le fette di ananas intere. Adesso inforniamo a forno preriscaldato statico a 180 gradi per 35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta all'ananas rovesciata, grazie e alla prossima ricetta.